Questo bar è un sistema orizzontale a sezione trapezoidale con una serie di barre superiori appoggiate sulla cassa Quando si inizia con 10-20.000 api si comincia generalmente con 10, ehm, 10 barre Dopodiché, finite le 10 barre, si usa a mettere un separatore come questo Qui abbiamo fatto un buco perché, in modo tale che le api possano andare a... A mangiare perché nel vano in cui le api non, non costruiscono posizioniamo il nutritore.